Buonasera a tutti e benvenuti a questo ennesimo evento Sottosopra eh, che sarà dedicato naturalmente alla crisi ucraina e a un aspetto delle sue tante conseguenze, quello dei profughi. Io sono Fulvio Scaglione e avrò il piacere di intervistare questa sera su questo tema un vero specialista, un collega, che è Giuseppe Acconcia. Giuseppe Acconcia è piuttosto noto, però ricordiamo due tre dei dati che lo riguardano, lui è un giornalista, per questo dicevo collega, ma è molto di più perché è anche docente presso l'Università di Padova, insegna, correggimi Giuseppe se sbaglio, media e movimenti sociali in Medio Oriente e anche geopolitica del Medio Oriente. Lui conosce benissimo il Medio Oriente, ci ha vissuto, ha scritto, ha fatto il corrispondente da là per diversi giornali, ha scritto dei testi molto interessanti sull'Iran, sull'Egitto, e più direttamente per quanto riguarda il, il te, nostro tema di questa sera ha scritto ha pubblicato nel 2019 presso franco angeli un libro intitolato Meditazioni: ehm, scusate migrazioni nel mediterraneo e quindi io lo, intanto lo ringrazio di, del tempo che ci dedica di essere qui con noi di dedicarsi a questo evento sottosopra Naturalmente non parleremo nello specifico di migrazioni nel Mediterraneo, ma di migrazioni, di profughi, di rifugiati sì, in questo caso quelli che eh, sono usciti dal, dall'Ucraina. Innanzitutto io ti chiederei una, come dire, tua considerazione generale su questo fenomeno. C'è la guerra, la gente scappa, ma eh, come, come vedi questo movimento di di popolo che l'ONU ha già definito il più veloce esodo eh, espatrio eh, dalla seconda guerra mondiale in Europa. Sì, è un... Buongiorno a tutti, grazie Fulvio, grazie Gian Domenico, grazie Sottosopra, ogni volta mi fa sempre più piacere partecipare a queste conversazioni, in particolare adesso in questo contesto così eh, complesso questo... Riporta al conflitto in corso in Ucraina è particolarmente rilevante parlare di temi legati alle migrazioni e ai profughi. È un veramente eh, momento storico straordinario eh, in tema di migranti e rifugiati che che eh, viene dall'Ucraina di migranti e eh, quindi ehm, di persone che fuggono dal conflitto in corso eh, in Ucraina senza precedenti, veramente parliamo di eh, milioni di persone che si sono spostate in relativamente un periodo di tempo eh, breve, quindi se vogliamo fare già un confronto tra le migrazioni che sono state determinate per esempio dalle primavere arabe, quindi in particolare parliamo del conflitto in Siria e di quanto il conflitto in Siria ha spinto le persone a lasciare questo in molto lungo di tempo, cioè che va dal 2011 al um, 2020-2021, fino a che lo confrontiamo con i migranti che hanno lasciato, in poche settimane, in due settimane e quindi stiamo parlando di almeno due milioni di persone ma anche di più, questo poi ce lo dirà l'UNHCR eh, soltanto tra qualche tempo il numero di persone che hanno lasciato il paese, è veramente eh, il rapporto tra profughi e tempo eh, che hanno impiegato per lasciare la loro terra, le loro città, veramente incredibile. Eh, popolazione di 44 anni di persone, quindi si prevede un flusso di viventi che è molto più ampio rispetto a quello che noi abbiamo eh, testimoniato dopo le primavere arabe con eh, lo spa... la, la, la, il caos, la crisi, la guerra in Libia e la guerra in Siria. La caratteristica però di questo flusso è che da una parte noi abbiamo una copertura mediatica così significativa del conflitto, mi inviterei c'è stata una polemica che veramente da, uh, da andare a guardare su un giornalista della CBS che ha detto uh, ci troviamo di fronte ad un conflitto in un paese relativamente civilizzato e, e uh, questa cosa mi ha subito colpito perché è come dire che siamo in Ucraina perché avviene in un paese abbastanza civilizzato, mentre i conflitti che ci sono stati in Afghanistan, in Siria, in Libia, poiché venivano di, da paesi che potremmo dire a questo punto tra virgolette di selvaggi, ci interessavano molto di meno, invece il conflitto in Ucraina ci interessa molto di più. E ci interessa che c'è una copertura mediatica senza i denti, non solo del conflitto, ma anche del passaggio di profughi che dall'Ucraina arriva verso l'Europa e anche dell'accoglienza dei profughi e dei rifugiati. Alcuni dati iniziali dell'UNHCR parlavano di 700.000 profughi che sono stati accolti in Polonia, di 144.000 accolti in Ungheria, 103.000 in Moldavia, 57.000 in Romania, 90.000 in Slovacchia e in Italia sarebbero... 25.000 ma i numeri crescono di ora in ora, di giorno in giorno quindi evidentemente c'è un'altissima propensione all'accoglienza, non c'è la percezione di un'invasione che viene dall'Ucraina dall come invece c'è stata tanto tempo eh, dai paesi del nord africa del medio oriente ma anche dell'africa subsahariana dell'eritrea che sono stati poi i grandi flussi migratori che hanno interessato l'italia e l'europa negli ultimi anni quindi l'approccio nei confronti di questa crisi umanitaria di questa crisi di profughi è molto diverso rispetto al passato e potremmo dire che c'è una propensione molto più alta all'accoglienza all'integrazione all'assimilazione abbiamo visto tantissime storie di famiglie di di madri, di giovani, di bambini, anche bambini non accompagnati, che poi questo è uno dei problemi più grandi, pensiamo per esempio al conflitto in Afghanistan e quanti minori non accompagnati ha portato in termini di profughi, di flussi di profughi, quindi questo evidentemente è un segnale positivo, perché vuol dire che finalmente c'è una coscienza da parte dei paesi dell'Unione Europea di accoglienza e non di costruzione di muri. Questa cosa è testimoniata anche dal fatto che il tema dell'accoglienza dei migranti è stato inizialmente poi adesso vedremo se questa cosa sarà mantenuta e già i segnali dalla Polonia non sono in questo senso è di maggiore accoglienza anche dall'Ungheria, di Orban che è uno dei paesi che più aveva spinto sulla questione del nazionalismo, di difesa dei confini ma anche pensiamo alle rotte balcaniche pensiamo ai profughi che potevano arrivare dalla Turchia, alla politica che è stata assunta nei confronti della Turchia rispetto ai profughi siriani che era una politica di chiusura, di costruzione di barricate, di costruzione di mura di costruzione di filo spinato che poi ha segnato i domeni, i vari accampamenti che hanno percorso la rotta balcanica, se lo confrontiamo con quelle scene, con, quello, con quella descrizione, anche con quella copertura mediatica, con il discorso populista di negazione dei diritti dei migranti, di disumanizzazione, per cui il migrante deve essere necessariamente stigmatizzato come colui che porta corruzione, colui che porta terrorismo perché c'è stato un periodo successivo alle primavere arabe in cui si diceva che i migranti che vengono da lì portano ISIS in Europa quindi evidentemente non siamo in questo contesto siamo in un contesto in cui si comprende la uh, grave... Um, fase storica che sta attraversando, attraversando il popolo ucraino e si eh, tende ad accogliere di più e ad accettare e non, non percepirla come un'invasione, e come abbiamo detto prima eh, veramente siamo, sono i numeri molto più alti rispetto ai numeri dei, provi, dei profughi che provenivano dal mh, Nord Africa e dal Medio Oriente. Questo lo si fa soprattutto perché molti usano la retorica della guerra per cui la, scappare da un conflitto è più, eh, è più necessario accogliere chi scappa da un conflitto rispetto a chi scappa per questioni economiche magari di mancanza di rappresentazione nelle istituzioni pubbliche democratiche o non, oppure no del suo paese o le aspirazioni che può avere un giovane disoccupato in Egitto, in Tunisia o in altri paesi e eh, che non le trova e quindi si cerca di migrare rispetto invece a chi scappa per la, per la guerra. Anche questo è abbastanza falso e quindi questo ci permette anche di sfatare molti stereotipi che riguardano i temi delle migrazioni perché molti dei migranti che sono arrivati negli ultimi anni dal nord d'Africa scappavano proprio da conflitti pensiamo al conflitto in Mali ma pensiamo banalmente alla guerra in Libia, a quello che ha significato per i profughi che sono rimasti bloccati in lager ehm, dove venivano violati i loro, dove vengono tuttora violati i loro diritti fondamentali ma anche da dittature pensiamo dal da regime di Al-Sisi pensiamo da Bashar al-Assad e dalla guerra in Siria, quindi anche quei profughi scappavano da conflitti però non per, nonostante questo sono stati considerati come dei profughi di serie B. E non solo, sono state adottate delle politiche molto dure nei loro confronti. Pensiamo per esempio all'atteggiamento assunto da Merkel e da, dalle... Da, da delle autorità tedesche nei confronti della Turchia di Erdogan, per cui la Turchia si è trasformata in una sorta di prigione per migranti ed è stato permesso alle autorità turche di bloccare milioni di siriani in territorio turco, concedendo anche 6 miliardi, e poi vedremo questi soldi sono anche oggetto di rinnovo, quindi evidentemente le autorità turche hanno avuto, ottenuto la possibilità di tenere nel loro territorio in maniera così stringente i migranti, per cui addirittura poi c'era una politica di rimpatrio verso la Grecia di uno a uno, per cui ogni migrante che veniva portato doveva corrispondere in Europa, doveva corrispondere a un migrante che dall'Europa tornava in Turchia, quindi evidentemente una politica estremamente restrittiva nei confronti dell'accoglienza e invece ci troviamo in un contesto diverso, però a questo bisogna aggiungere una che non tutti i migranti sono uguali perché noi ci potremmo, potremmo immaginare che questo voglia dire, possa dire che finalmente l'Unione Europea vive una fase di maggiore accoglienza in realtà non è così perché quando anche all'interno del conflitto in corso in Ucraina non sono propriamente dei cittadini ucraini ma sono cittadini che provengono da altri paesi e quindi ci sono stati casi di africani, casi di nord africani, casi di eritrei ma anche da altri paesi che eh, erano anche loro in Ucraina per questioni legate al lavoro, per questioni legate allo studio, o semplicemente non avevano dei permessi di soggiorno, quando poi si sono recati in Polonia non sono stati accolti, come per dire anche all'interno di un contesto di accoglienza come quello che è, eh, viviamo oggi, ci sono ancora una volta migranti di serie A e di serie B e quindi migranti, migranti africani, migranti che vengono da un contesto non ucraino, cioè cittadini non ucraini, comunque a loro si applica sempre la stessa discriminazione per cui sono stati e devono essere trattati in maniera diversa. Questa è un po' una costante delle politiche migratorie europee di discriminazione nei confronti di eh, cittadini che provengono da altri contesti che ci portiamo dietro che riguarda ancora in questo caso le autorità polacche, ma che riguarda un po' tutti i paesi di confine che abbiamo citato, la Moldavia, la Romania, pensiamo alle comunità rom e alla difficoltà maggiore che le comunità rom hanno di migrare rispetto ad altre comunità e capiamo che quindi l'approccio è sempre lo stesso, è quello di creare migranti di serie A e di serie B e di discriminare coloro che vengono percepiti come di nuovo una minaccia o un, um, um, un popolo dal quale, dal quale bisogna difendersi, che poi è stata la retorica politica che è stata utilizzata uh, negli ultimi anni per giustificare la uh, discriminazione a cui sono stati sottoposti tante popolazioni africane che anche loro scappavano da conflitti. Per questa quindi, prima... sì, prego. Scusa se ti interrompo, ma allora... Eh... Te lo butto lì come provocazione, fermo restando che siamo tutti felici, che ci sia un sentimento di accoglienza nei confronti degli ucraini che scappano dalla guerra, questo lo diamo per assodato e per scontato, ma, allora, ma a questo punto io vorrei provocarti dicendoti ma allora conta che gli ucraini siano in generale biondi e con gli occhi chiari? E noi non ti chiedo oltre se non c'è un fondo di razzismo in tutto questo, ecco. Sì. Eh, io penso di sì, io penso veramente che eh, ci sia un fondo di discriminazione e di razzismo che poi è una delle politiche dei temi fondamentali della, mh, delle destre del, del, del, del, del, del, della discriminazione nei confronti dei migranti che viene dalle politiche de, de, de, di Salvini della Lega noi sappiamo bene quale pessima figura abbia fatto Salvini in questa sua uh, show in cui si è mostrato al confine eh, ed è stato beffeggiato anche dalle autorità territoriali e amministrative nei luoghi dove si è recato per il suo sostegno a Putin quindi evidentemente il tema della discriminazione che è stato sempre portato avanti ed è sempre stata uh, la bandiera dei partiti populisti dei partiti di destra è, uh, uh, richiama il fatto che gli ucraini sono, vengono percepiti come cittadini europei vengono percepiti come uh, parte integrante del nostro tessuto sociale e civile, invece gli altri non lo sono e quindi c'è questo atteggiamento razzista che poi è uno dei temi che è stato sempre sollevato anche dagli stessi migranti che si sono sentiti discriminati dalla, mh, dalla, dalle politiche migratorie che sono state decise dall'Unione Europea e politiche migratorie che sono in tutti i loro aspetti veramente fallaci pensiamo ad un aspetto che è quello dei rimpatri per cui chi viene percepito come un uh, migrante che deve essere attaccato dall'Africa o dal Nord Africa e pensiamo anche banalmente dalla Tunisia che è uno dei paesi a noi più vicini, dopo viene espulso e quindi c'è questa idea dell'espulsione efficace per gestire, c'è stata per tanti anni, gestire i flussi migratori e poi la dimostrazione di tutti gli studi che sono stati fatti negli ultimi anni è l'opposto, cioè chi viene espulso è eh, il migrante che poi ha più probabilità di ritornare il paese dal quale è stato espulso proprio perché è ancora più, è ancora più motivato a fare il suo percorso verso l'immigrazione e quindi a lasciare il paese di origine. Quindi evidentemente una politica, una politica razzista, una politica di discriminazione continua di alcuni popoli non ha portato benefici o effetti positivi, ma ha portato anche la radicalizzazione di alcuni eh, soggetti, di alcune persone che si sono trovate a subire fortemente questa discriminazione. Senti, volevo dirti una cosa, tu hai citato le politiche diciamo, discriminatorie delle, delle destre e fin qui tutto bene, però proprio hai citato il caso della figuraccia di Salvini, però io mi domanderei anche, cioè ti domanderei, ci domanderei, ma il sindaco che ha sventolato la maglietta no, eh, di Putin eh, davanti agli occhi di Salvini, non credo fosse uno di quelli che in Polonia si dissociava dalla politica governativa che due mesi fa, tre mesi fa eh, respingeva a calcioni gli iracheni che tentavano di entrare in Polonia dalla Bielorussia no? quindi eh, voglio dire, mi sembra che eh, certamente la politica delle destre è più esplicita ma che ci sia un po' un'ipocrisia generale soprattutto in questo senso io ho sotto, mentre parlo con te, ho sotto gli occhi una, una chart, una, una scheda del dell'UNHCR e mi dice che in Polonia, eh, appunto la Polonia che fino a due mesi fa respingeva qualche migliaio di, eh, di profughi iracheni che volevano entrare dalla Bielorussia, adesso c'è un milione e mezzo di ucraini. No? In Italia, per citare un altro dato che ho sentito ieri sera al telegiornale, che quindi riporto come l'ho sentito, sarebbero già arrivati 35.000 ucraini. Quindi in sostanza l'accoglienza dei migranti a quanto pare <coughs> è solo una questione politica, è una questione di volontà politica, perché noi si è sempre detto non si possono accogliere più di tot e qui e là, eccetera, eccetera. La Polonia che respingeva chiunque e che un anno fa, se non ricordo male, rifiutava persino di prendere 100 in quei progetti sempre falliti di redistribuzione in Europa dei migranti, rifiutava di prenderne 100 di quelli che arrivavano dal Mediterraneo e diciamo, transitavano in Italia, adesso piglia un milione e mezzo di ucraini. Se qualche tempo fa ci avessero detto che arrivavano in blocco 35.000 nordafricani, in Italia ci sarebbe stato un sollevamento, prima di tutto delle destre, ma forse non solo delle destre. Allora, La mia domanda alla fine di questa concione è quindi l'accoglienza dei profughi, dei migranti o di, di chi scappa da situazioni di difficoltà, perché come hai detto giustamente tu, non è che c'è la guerra solo in Ucraina, no? C ci sono state guerre eh, in, in, in altri posti senza che questo abbia influito sulle nostre politiche di accoglienza, allora alla fine questa famosa accoglienza è solo una questione politica, è solo una questione di volontà politica certo. e non di difficoltà oggettive. Sì. Sì, evidentemente è soltanto una questione politica e tante cose si possono aggiungere su questo tema della questione, della questione politica che determina un'accettazione oppure no, maggiore o minore di migranti in un contesto particolare e preciso um, l'Unione Europea fondamentalmente ha avuto delle politiche nei confronti dei migranti disastrose negli ultimi anni, politiche non adeguate pensiamo a Sofia, a Formed Frontex ehm, e tutte le politiche che servivano per gestire la questione dei flussi migratori dal Nord Africa evidentemente sono state le istituzioni, le, le autorità europee prese ehm, veramente alla sprovvista potremmo dire ma anche hanno, non hanno avuto una volontà politica di affrontare in una maniera eh, precisa, adeguata la questione dei flussi di migranti che arrivavano dalla Libia e ehm, evidentemente non hanno voluto fare mh, per mh, varie ragioni, per vari motivi e questo ha determinato un aggravarsi delle crisi migratorie e quindi del, dei flussi migratori che provenivano eh, dal Nord Africa, tant'è vero che noi possiamo dire la cosa opposta, cioè non sono tanto state le proteste, l'instabilità politica che ha le persone a migrare ma sono proprio gli autorismi, il sostegno ai regimi autoritari eh, in contesti come possono essere quello eh, egiziano o da altri a spingere i migranti a lasciare il loro paese di origine perché evidentemente vivere in un contesto autoritario non favorisce eh, la possibilità di far sentire la propria voce di far sentire la propria richiesta di cambiamento e quindi mh, le politiche dell'Unione Europea sono state veramente Disastrose dal punto di vista della gestione dei flussi migratori, tant'è vero che poi l'altro tema è che figure come le municipalità libiche, la Guardia Costiera. Le milizie che gestiscono i flussi migratori in Libia sono diventati degli attori nell'arrivo nella, uh, nell di migranti dal Nord Africa, tant'è vero che uh, a un certo punto abbiamo iniziato a parlare di business delle migrazioni. Adesso sembra soltanto che parliamo di uh, poveri uh, cittadini ucraini che subiscono un conflitto e quindi partono con il loro pullman e fanno questi viaggi della speranza che li portano in Europa. In in realtà, il vero business sulle migrazioni, che poi anche qua può diventare un business se aumentano i prezzi, per esempio, dei biglietti sui treni o dei prezzi dei, dei trasporti privati. Ma il vero business delle migrazioni è stato fatto sulle spalle dei migranti del Nord Africa che hanno dovuto pagare dai 1.000-3.000 posti su un'imbarcazione fatiscente, che sono morti nel Mediterraneo e sappiamo negli ultimi anni come siano aumentate esponenzialmente le morti nel Mediterraneo, però. Questo eh, errore della politica europea nei confronti delle questioni migratorie che riguardano principalmente il Mediterraneo centrale, però come abbiamo detto prima, non soltanto il Mediterraneo centrale ma anche la rotta balcanica, l'est e i migranti che provengono dalla Turchia e dal conflitto in Siria, è un'arma a doppio taglio perché fino a che punto i paesi dell'Unione Europea che abbiamo citato, pensiamo alla Polonia, potranno permettersi di dire noi abbiamo le porte aperte nei confronti dei migranti quando hanno sempre assunto una politica antimigratoria populista di stigmatizzazione dei migranti. Su questo punta molto anche Putin, perché il, la questione dell'arrivo di grandi flussi di migranti, e quindi questo ci porta anche a fare ad, un, ad estendere la questione del, dei migranti ad un'analisi geopolitica più generale del conflitto in corso, quando i flussi continuano da est, diciamo che sono stati accettati come un'apertura um, politica nei confronti degli ucraini che dall'altra parte però vengono abbandonati a loro stessi oppure perché non vengono accettate le richieste che vengono fatte dalle autorità ucraine oppure semplicemente perché eh, mandando dei armamenti alle opposizioni in territorio ucraino che poi rischiano di avere effetti lo vedremo. Eh, non soltanto punta Putin sulla destabilizzazione che a lungo termine può arrivare sulla questione dell'afflusso di migranti da Est ma anche da altri contesti poiché la Russia ha un, un ruolo importantissimo negli equilibri geopolitici, per esempio in Siria, per esempio in Libia, evidentemente anche da questi contesti possono arrivare migranti se Putin lo vuole. Ed è la cosa che sta succedendo in queste ore. Se andate a vedere i tweet di Alan Form, vedete che ci sono molti eh, nuovi sbarchi, di nuovo morti nel Mediterraneo, che cosa significa? Che ancora una volta si riproduce questo schema per cui nei contesti di destabilizzazione, di crisi politica ci sono degli agenti, delle milizie, degli uomini di potere, delle municipalità, delle guardie costiere libiche che sfruttano il business delle migrazioni questa volta lo faranno perché gli viene richiesto dalla, dalla, da, da Putin e dalla Russia, che cosa dimostra anche il fatto che Putin sta giocando molto sulla destabilizzazione e quindi sul ruolo che la Russia in altri contesti del Nordafrica e del Medio Oriente che in parallelo con lo scoppio della guerra in Ucraina si è formato un nuovo governo in Libia, il governo di Tobruk, di Fatih Bashaga. Quindi ora la Libia è ancora più nel caos rispetto a prima. Il 24 dicembre sono le, esaltate le elezioni che, le legislative che si dovevano tenere, è stato il parlamento di Tobruk, dopo grandi mediazioni di Aguila Saleh e di Ahmed Maidi, che è arrivato a decidere che c'è un premier che si chiama Fatih Bashar che è un businessman che ha avuto il sostegno del Parlamento di ehm, Tobruk ma che allo stesso tempo ehm, non ha ehm, non è stato accettato, il cui potere non è stato accettato da De che è il premier del Parlamento di Tripoli e il governo di accordo nazionale che è stato raggiunto faticosamente e che quindi porta la Libia ad essere spaccata in due, una parte che è gestita e governata da De sostenuto dalla Turchia, dal Qatar e in generale dalla comunità internazionale e un'altra che è quella di Bashaga che è sostenuto invece da Khalifa Aftar, che è questo generale che a sua volta è appoggiato dall'Egitto, dalla Russia, dagli Emirati Arabi Uniti ehm, e eh, evidentemente anche in Libia si riproduce questo per cui Putin sui contesti regionali può... sui su... quali può fare leva per, per mostrare il controllo, il ruolo geopolitico che ha la Russia, che ha acquisito la Russia negli anni e lo fa e lo fa anche ehm, in con la questione degli arrivi, degli sbarchi, dei flussi migratori. Quindi evidentemente questo poi comporterà delle risposte, perché tutte le volte che ci sono questioni legate ai flussi migranti che arrivano da, dal Mediterraneo centrale, c'è subito una reazione che prima da italiana e poi da quella dell'Unione Europea. Vedremo se questo contesto di pressione che viene fatto sulla cosiddetta fortezza Europa da est e da sud in questo momento produrrà delle reazioni e può essere, e questa può essere una carta che viene usata in maniera eh, evidente da Putin, che poi dall'altra parte deve anche permettersi, cerca anche di costruirsi delle sue alleanze. Abbiamo tanto sentito parlare dell'alleanza con la Cina, ma pensiamo anche all'alleanza che Putin sta Costru ha costruito negli anni con la Turchia. Prima eh, Russia e Turchia erano due nemici, tant'è vero che eh, si sono scontrati sull'abbattimento del Sukhoi russo eh, SU-24 a confine tra Turchia e Siria nel 2015, sono state sanzioni imposte da Mosca ad Ankara, ma poi sono diventati dei veri eh, amici, nel senso che l'accordo politico tra Ankara eh, e Mosca ha permesso di arrivare ad un accordo anche nella gestione del conflitto caotico in Libia dopo gli attacchi della Nato del 2011 e anche del conflitto in Siria tant'è vero che poi la Turchia quando ha deciso di applicare la Convenzione di Montreux e di bloccare il Bosforo alle navi da guerra, ha permesso prima alle navi russe di passare e poi ha applicato la Convenzione di Montreux. Oppure la Turchia non aderisce alle sanzioni internazionali contro la Russia, oppure la Turchia ha stigmatizzato la velocizzazione del processo di adesione all'Unione dell Europea, all Europea dell'Ucraina e evidentemente è a discapito degli interessi turchi che sono da anni in attesa del negoziato il processo di adesione della Turchia che è rimasto allo stallo per la mancanza di rispetto dei diritti umani nel paese quindi evidentemente il conflitto in corso in Ucraina ha delle implicazioni per i conflitti regionali e per la giuridica del Medio Oriente veramente rilevanti che potrebbero avere poi un effetto sulla possibilità che questo conflitto diventi sempre più insostenibile per alcuni paesi in particolare per i paesi dell'Unione Europea eh... L'Ucraina prima della guerra aveva già una porzione consistente di eh, popolazione emigrata. Secondo certi dati 6 milioni di migranti economici, eh, cosa su cui evidentemente ha influito anche la decisione dell'Unione Europea di concedere l'ingresso sul proprio territorio agli ucraini, senza visto e che ovviamente ha invogliato molti ucraini a cercare un uno sfogo, uno sbocco di lavoro e di vita migliore in Polonia, in Germania eccetera eccetera visto che l'Ucraina anche prima della guerra era il primo o secondo paese più povero eh, d'Europa quindi questo esodo al di là de delle risultanze del conflitto armato rischia di impoverire in maniera drammatica un paese che è già impoverito di risorse umane secondo te Credo che ovviamente dipenda dalla lunghezza e dagli effetti del conflitto, ma secondo te questo flusso migratorio è provvisorio nel senso che possiamo ipotizzare che finita la guerra queste persone tornino a casa oppure una parte anche magari consistente di queste persone poi resterà nei paesi dove è riuscita in qualche modo a, a fuggire e forse a sistemarsi? Grazie Fulvio. In realtà hai già dato la risposta nel senso che questo dipenderà molto dal tempo in cui eh, i profughi i rifugiati saranno in Europa e se questo tempo è lungo, gli studi dicono che normalmente se i eh, tempi si protraggono i migranti poi tendono a restare nei paesi dove sono... Pensiamo agli um, arabi siriani che hanno iniziato ad, avere, ad aprire nuove attività uh, in Turchia dopo le migrazioni di 2 milioni, 3 milioni e anche di più di migranti stato il territorio ma anche semplicemente eh, gli spostamenti di migranti interni che è un'altra cosa di profughi di cui si parla ma sempre in maniera non, non esaustiva nel senso che tanti magari stanno lasciando le, le aree di conflitto quindi intorno alle grandi città e si eh, col, ricollocheranno in altre parti del territorio ucraino anche lì è molto difficile che i profughi migranti interni se il conflitto perdura sono sono spinti riportati a tornare nelle città ma saranno spinti a da una città ad un'altra, che poi quello è stato um, uno degli elementi che ha reso ancora più caotica la Siria, con un, milioni di profughi interni che si spostavano dal nord, Aleppo a Obsarama e evidentemente, quindi, questi sono um, temi legati direttamente a. Questioni dei flussi, e però c'è una cosa, un altro stereotipo, perché poi quando si parla di migranti, secondo me, bisogna sempre lavorare sugli stereotipi, quindi eh, cercare di sfatare lo stereotipo della connessione tra migrazione e terrorismo è una delle cose abbastanza eh, necessarie. Per questa relazione non esiste, però è stata molto mediatizzata, molto utilizzata per fare propaganda anti-migranti da parte di, molti, di alcuni partiti politici, soprattutto delle destre. Però l'altra cosa, che secondo me è anche molto interessante, è sfatare lo stereotipo per cui a migrare sono solo i poveri, che è un altro dei temi che è stato sempre lanciato e quindi sono persone disperate che non non hanno chance nel loro paese. Questo è, è, è chiaro che non è così, nel senso che molte volte le persone che migrano sono giovani laureati, sono persone che non trovano lavoro nel loro paese, sono persone che scappano dai conflitti. Ancora di più immagino, adesso bisogna fare uno studio su eh, milioni di profughi ucraini che hanno lasciato l'Ucraina, ma sicuramente molti di loro saranno laureati, hanno un posto di lavoro e sono stati costretti dal conflitto a lasciare il loro paese, quindi ancora una volta non stiamo parlando di una migrazione po di poveri, di, di migranti economici, ancora di più perché io mi immagino, mi aspetto sicuramente che se andiamo a fare un'analisi demoscopica dei migranti che lasciano l'Ucraina, troveremo che molti di loro sono oppositori politici, cioè non, hanno, non sono russi, non sono di etnia russa, non, ha, non sostengono Putin, non hanno legami con le autorità russe e per questo lasciano il paese, quindi ancora di più sono, saranno molto connotati politicamente come gruppi di, che sono a, contrari alla presenza russa nel paese, quindi mi aspetto ancora di più una migrazione intellettualmente elevata, che non sia soltanto legata a questioni di povertà o a questioni eh, legate alla necessità economica di migrare, che poi eh, spesso questo succede, che noi associamo la povertà alla necessità di migrare, ma altrettanto spesso non è così. Pensiamo ai migranti eritrei, quanti migranti eritrei lasciano il paese perché sono obbligati dalla coscrizione obbligatoria perpetua che c'è in Eritrea e quanti di loro hanno studiato, molto spesso sono laureati e lasciano il paese semplicemente perché pensano, non vogliono vivere tutta la vita da militari e quindi migrare permetterà loro permetterebbe loro di avere libertà di movimento e di avere prospettive che non sono legate direttamente no, o necessariamente alla povertà la stessa cosa è da dire per esempio ai migranti che hanno lasciato in questi anni eh, come l'Egitto? L'Egitto è un paese dove il 30% della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno, quindi uno si aspetta che la, la gran parte dei migranti siano poveri. In realtà negli anni a migrare sono state soprattutto le opposizioni politiche, perché se abbiamo un regime autoritario come quello di Al Sisi, chi lascerà il paese? Lascerà il paese chi sostiene i fratelli musulmani, chi ha una visione politica opposta e non può fare politica, non può partecipare alla vita pubblica, non può più lavorare nelle opere caritatevoli, non può più lavorare nel le università e quindi lascia il paese e ha una forte connotazione politica e poi a questo si aggiungono per esempio i siriani che non hanno avuto riconoscimento della cittadinanza, i palestinesi che è stata strappata, la cittadinanza non hanno passaporti in Egitto e invece gli era stata concessa nel periodo di governo dell'unico presidente eletto che è stato morto in prigione, Mohammed Mors quindi evidentemente ci sono sempre delle dinamiche politiche che non vengono raccontate sufficientemente quando si racconta di migrazioni perché sono dinamiche politiche molto specifiche al, al paese al, al, eh, dove non si può fare tutta un'erba un fascio dove non si può parlare necessariamente di flussi ma si deve vedere perché quel migrante scappa oppure pensiamo ai migranti che scappano per discriminazioni legate al genere per violenze che subiscono le donne Donne che sono poi vittime di tratta o pensiamo a migranti che scappano perché sono perseguitati perché le comunità LGBT nei loro paesi vengono, sono soggetti a discriminazione. Quindi evidentemente abbiamo delle tematiche molto varie, molto complesse che riguardano il fenomeno delle migrazioni che ci permette di dire che non sono solo i poveri che scappano, ma ci sono tante altre cause delle migrazioni che sono soprattutto cause politiche che spesso non vengono studiate, analizzate a fondo nei nostri paesi. A proposito di politiche legate alle migrazioni, ma secondo te, dopo, questo, dopo aver fatto questo sforzo per accogliere i migranti, i migranti chiedo scusa, i profughi ucraini, l'Europa si guarderà allo specchio e cambierà un po' le proprie politiche legate ai temi delle migrazioni e dei flussi? Oppure. Diciamo, un giorno passata questa crisi si tornerà, tutto tornerà come prima. Non, mi dispiace essere pessimista da questo punto di vista, ma eh, sappiamo bene, l'abbiamo detto, quanto le politiche europee siano state discriminatorie. Il fatto che eh, i, pro, i profughi africani, che sono anche loro, scappano dalla guerra in Ucraina, non soltanto i cittadini ucraini, vengano respinte al confine non mi fa pensare non ci fa pensare che eh, la politica europea in tema di migrazione cambiando o venga rivista perché è in corso un conflitto in Ucraina, ma poi in generale la politica europea nei confronti del conflitto sembra una politica fallace, non solo sembra proprio riprodurre quei meccanismi che hanno portato altri contesti ad essere messi completamente in ginocchio dalla, dalla guerra pensiamo alla Siria, altissime perdite di civili, centinaia di migliaia di profughi, crisi umanitaria, milizie armate fino ai denti, mercenari guerra per procura, evidentemente sono esattamente le stesse cose che stanno succedendo in Ucraina. Poi ci, met ci si mette anche Putin che dice che arrivano i eh, mercati del Medio Oriente a far pensare che queste politiche a cui si aggiungono la fornitura di armamenti, che è stata promessa da tanti paesi europei ai gruppi di opposizione in Ucraina porteranno a l'Ucraina ad essere un'altra Siria se il conflitto dovesse durare tanto tempo. Questo è un rischio molto forte, evidentemente che ha effetti, avrebbe effetti anche sul flusso di profughi perché potrebbero aumentare in maniera sensibile quindi questo comporterebbe anche, potrebbe comportare anche una reazione eh, più diversa rispetto a quella delle prime ore, che è una reazione anche di umanità nei confronti dell'accoglienza dei profughi ucraini, eh, ma evidentemente porterebbe anche la cosa più alla distruzione dell'Ucraina, cioè ad un paese nel caos e nella distruzione come la Siria di oggi, che difficilmente sta uscendo da un conflitto che va avanti, che è andato avanti fino a poche settimane fa, con l'uccisione di leader dello Stato islamico, e poi pensiamo a quello che poi è successo dopo, cioè l'aumento del terrorismo e la costruzione di territori che sono stati completamente da gruppi armati come appunto eh, i jihadisti di ISIS e dello Stato islamico. Quindi evidentemente c'è un rischio molto forte e questa è la preoccupazione seria che devono avere in questo momento le autorità europee eh, e che evidentemente poi si associa ad altri tipi di preoccupazione che sono legati per esempio alle questioni di forniture energetiche che hanno spinto, hanno portato tanti paesi a guardare verso l'Algeria, verso eh, il Qatar. Eh, Verso forniture che potessero venire da altri paesi, oppure hanno portato alcuni paesi che si sono sentiti molto vicini alle mh, autorità eh, russe a non rispondere al telefono alle richieste che venivano dal presidente degli Stati Uniti Biden, e quindi pensiamo all'Arabia Saudita, agli Emirati Arabi Uniti, oppure a, hanno portato allo stop dei negoziati per il nucleare iraniano, anche quella è una legato direttamente a questioni energetiche, che è stato fermato dal perché le autorità russe hanno chiesto garanzie nei rapporti commerciali con l'Iran e queste garanzie non sono state date evidentemente nel senso che la Russia ha chiesto che le sanzioni che dovevano essere cancellate nei confronti delle autorità iraniane eh, non anche alla Russia di usufruire di, di questa cancellazione delle sanzioni non vi sono applicate le sanzioni internazionali eh, dopo l'avvio del conflitto in Ucraina alla Russia quindi evidentemente ci sono delle implicazioni che poi si eh, collegano direttamente anche alle questioni che sono legate ai prezzi del grano che quindi probabilmente il conflitto porterà anche potrebbe portare anche a migrazioni o a profughi che sono legate per esempio al fatto che ehm, il grano il grano che viene dalla, uh, dalla Russia e dall'Ucraina rappresenta l'85 oltre per cento del grano che viene importato da, dall'Egitto, dalla Tunisia ma anche da altri paesi dell'Africa. Quindi evidentemente, e poi un grano, ricordiamolo, quello dell'Ucraina e della Russia a basso costo, che permette poi alle autorità di questi paesi di produrre pane a basso costo che viene distribuito per le classi più disagiate. Quindi, nel momento in cui l'afflusso di eh, grano dovesse calare, questo porterebbe ad un aumento dei prezzi della pasta, del pane, che potrebbe causare migrazioni legate alla fame. Quindi, evidentemente, noi ci troviamo di fronte ad un contesto estremamente complesso, che non già adesso non si ferma alla guerra tra Russia e Ucraina che ha delle implicazioni per la regione che includono il Nord Africa e il Medio Oriente ma evidentemente che ha già delle implicazioni a livello più generale se guardiamo alle dichiarazioni delle autorità cinesi, delle autorità americane degli Stati Uniti e di altri paesi che sono coinvolti indirettamente a livello di um, tentativi diplomatici nel, uh, nel conflitto Giuseppe io ti ringrazio, ti faccio un'ultima domanda. Qualcuno ipotizza per l'Ucraina uno scenario di tipo siriano, no? Cioè in Siria eh, con Bashar al-Assad con l'aiuto dei russi ha recuperato il controllo su gran parte del paese eh, e c'è questa, questa regione però nel nord, quella di Idlib, dove in questo controllo non è stato recuperato. Eh, ecco, qualcuno ipotizza per l'Ucraina un futuro brutto, terribile, di questo genere. Tu che cosa ne pensi? Se il conflitto si protrarrà, ci sono grandi possibilità che eh, si arrivi ad, una, ad un contesto di guerra, di saccheggio, che è quello in cui si trova la Siria. Ed è uno scenario veramente triste perché eh, sare, significherebbe la distruzione di città bellissime come Odessa, come, eh, le, come tutte le grandi città ucraine, come la stessa capitale, come Mariupol e tutte le città che sono in questo momento attraversate dal conflitto. Eh, e porterebbe distru alla distruzione di un paese eh, che è alle porte dell'Europa, ma avrebbe anche delle conseguenze probabilmente eh, su sull'Europa stessa ricordiamo quello che è successo dopo la distruzione che ha, che, che ha portato che ha determinato la distruzione della, della, della, della la, la, la gravità la grave, le grave conseguenze che ha portato il conflitto in Siria pensiamo a, a ISIS pensiamo a foreign fighters pensiamo a come anche l'Europa lentamente è a se, si è sentita coinvolta in una spirale che ha portato agli attentati terroristici che hanno interessato tantissime città europee quindi evidentemente L'Europa deve, deve imparare molto dal conflitto in Siria, deve imparare molto da quello che ha significato il conflitto in Siria per eh, le autorità russe. Perché pensiamo soltanto al fatto che Mosca è stato permesso di fare un po' quello che voleva in Libia, in Siria, in questi contesti. Probabilmente l'azione di Putin deriva proprio da questo, dal fatto che eh, si è basato sull'assefer, cioè sul fatto che le potenze occidentali avrebbero lasciato fare gli avrebbero permesso di fare un po' quello che vivete in realtà è evidente che lasciarlo fare significa distruggere un paese significa rendere l'Ucraina come la Siria cioè uno stato fallito uno stato dove c'è la guerra per procura uno stato che produrrà milioni e milioni di profughi e evidentemente questo non è veramente nell'interesse dei paesi dell'Unione Europea, della Nato e quindi è evidente che bisogna prendere veramente in considerazione il fatto che non la oltre alla retorica della pace, del no alla guerra, è necessario anche pensare che bisogna evitare in tutti i modi possibili che l'Ucraina diventi un'altra Siria. Grazie Giuseppe, io ti ringrazio tantissimo per il tempo e per le idee, la sapienza, la cultura che ci hai dedicato. Eh, ringrazio tutti coloro che... Hanno seguito questo evento sottosopra, ricapitolo brevissimamente, abbiamo incontrato Giuseppe Acconce, giornalista, docente universitario, grande esperto di Medio Oriente e di migrazioni e con lui abbiamo affrontato soprattutto il tema dei milioni di profughi che stanno scappando dall'Ucraina e delle conseguenze che questo flusso enorme, rapidissimo, può avere sull'Europa, sull'Ucraina in primo luogo e comunque su tutta una serie di equilibri che un po' come cerchi nell'acqua, si allargano dall'Ucraina al resto del continente forse anche a diverse altre parti del mondo. Ringrazio ancora Giuseppe Conce, ringrazio tutti quelli che hanno seguito il nostro evento Sottosopra e appuntamento ai prossimi eventi Sottosopra. Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi.